Questo è il primo anno all'interno della nuova giunta di Casalecchio e eh, il suo primo anno di politicamente scorretto. Come pensa che possa essere utile al territorio, a, in generale a livello nazionale e locale, ma anche come pensa che in futuro possa muoversi diversamente questa manifestazione? Sì, è il mio primo anno da assessore. Ovviamente sono stato un assiduo partecipante alle iniziative delle edizioni precedenti. Eh, è un anno vissuto da un'ottica completamente diversa perché organizzarlo, pensarlo insieme alla direzione di Lucarelli, allo staff importantissimo dell'istituzione di Casalecchio e delle culture, il confronto anche all'interno della giunta comunale su alcune linee da, da intraprendere è un altro proprio lavoro, cioè partecipare è, è, è un'altra cosa. Eh, è una sfida importante, una sfida anche eh, che ti pone anche di fronte ad alcune scelte di modalità, di target, eh, di formati, di mezzi espressivi, di linguaggi, di, eh, di linearità nella storia di alcuni eh, testimoni eh, delle, delle nostre rassegne. Quindi è sicuramente una cosa eh, impegnativa e faticosa, ma di, di grande soddisfazione. Eh, il futuro è presto detto, abbiamo appena dato appuntamento al 20, 21, 22 novembre, per noi quelle sono le date eh, per l'undicesima edizione, continueremo ad indagare eh, insieme ai nostri collaboratori, alla figura di Lucarelli e a tutto eh, lo staff per ragionare su questo, eh, continuiamo purtroppo a immaginare questa come una rassegna necessaria, come un progetto necessario.